La verità è che eh, la parte importante degli insegnamenti, la parte eh, vera, diciamo, degli insegnamenti eh, riguardo questa tradizione anche, no? Ma comunque sia anche in generale, può essere comunicata. Non è che non può essere comunicata, ma Può essere comunicata solo attraverso il silenzio. Questa, lo so che può non essere compreso, oppure può essere presa alla leggera, no? dicendo eh, vabbè sì ho capito, andiamo avanti, ok, e ci siamo, anche perché altrimenti staremo solo in silenzio no? stasera, è <ride> questo il senso. Ma se vi ricordate bene il discorso dell'ignoto e del noto, no? del fatto che si può uh, lanciare la propria percezione nel, in ciò che non si conosce. E solo così si può portare qui qualcosa di nuovo. Perché se si lancia la percezione in qualcosa che si conosce, non faremo altro che girare in una mappa già scritta. Okay? E quindi abbiamo parlato un po' uh, nel primo seminario di tante cose. Ci sono tantissimi tanti insegnamenti in un unico, un unico seminario veramente. E sinceramente è da riascoltare, da riascoltare diverse volte e scoprirete veramente delle cose anche nuove, perché andiamo a toccare gli aspetti più primordiali, gli aspetti più um, completi che sorreggono la nostra vita e la vita del cosmo che sono questi, iniziando da dove abbiamo iniziato, che sono gli archetipi della grande idea. Okay? Abbiamo detto chi è la grande dea e sono rimasto molto um, incuriosito, ma sapevo che andava così, di sentire alcuni di voi in generale che in qualche modo partivano um, dal contenuto del seminario facendomi le domande varie in privato, ed è giusto ma si vedeva dalle loro domande che non avevano presente, non avevano capito chi è la Grande Dea e pensate che io questo l'ho detto solo nei primi dieci minuti del seminario che tra l'altro ho messo disponibile a tutti su Youtube soltanto questi primi dieci minuti perché prima di iniziare un seminario sulla Grande idea si deve chiarire chi è la Grande idea. ma naturalmente voi avete veramente l'opportunità, il tesoro di rivedervi i, i follow up, cioè anche le istruzioni scritte che vi ho mandato e anche quelle sono veramente molto intense, vanno a colpire quello che si deve colpire e non a disperdersi magari chissà dove, no? ma sappiate che prima di tutto c'è sempre chi è la grande idea, questo è, è una cosa percettiva, non è una cosa di concetto, perché quando iniziate a spiegare queste cose voi ritornate nel conosciuto ritornate qua e quindi in qualche modo state traducendo qualcosa che non si può tradurre esiste tutto un range di percezioni che non ha parole esiste tutto un range di percezioni che noi possiamo chiamare la percezione dell'ignoto cioè la percezione di qualcosa che non si conosce e quindi esiste anche la nostra abilità percettiva. In cosa consiste questa abilità percettiva? Beh, prima di tutto è eh, basata, eh, mossa, direi anche originata dal silenzio. Se non c'è silenzio totale, non è possibile assolutamente entrare nella percezione dell'ignore. Con il silenzio succede spesso quando uno ha dei barlumi di percezione dell'ignoto ma può essere anche vi faccio un esempio una percezione di uno dei reami no? Reami dei reami dei, dei regni per esempio il regno patato il regno dei draghi cioè ci sono gli ignomi non so se tra voi c'è una persona non so va bene ehm, comunque Avete già, um, alcuni di voi, avuto esperienze riguardo a questo, ma riguarda tutto, va bene? Qualsiasi impressione sensibile. Tutti avrete avuto nella vostra vita qualche impressione sensibile. Bene, questo è il vostro tentativo di percepire l'ignoto. Eh, eh, eh, però la qualità percettiva, ricordatevela, è il silenzio interiore cosa succede? Che uno riesce a lanciare un filamento, vediamo stasera la configurazione energetica dell'essere umano com'è di preciso, uno riesce a lanciare il filamento laddove non è mai stato e quindi percepisce cose che non ha percepito, no? mm, Parliamo ad esempio di percezioni soltive. Appena le percepisci però accade che subito il tuo motore no? di uh, interpretazione, chiamiamolo così, Uh, la tua chiave di interpretazione subito si applica con forza e violenza a tutto ciò che tu hai percepito ed ecco che uh, tutto quello che tu eri riuscito a percepire viene bloccato si può bloccare in due modi o finisce l'esperienza e sinceramente è il modo migliore perché almeno ve, ve ne accorgete oppure mi entrate in un trip che non vi immaginate neanche di illusione, vi raccontate la storiella, iniziate a percepire chissà quali fantasmagorici episodi intorno a voi... eccetera, eccetera. guardate che ci sono tantissime persone che avendo dimenticato l'arte e la scienza della percezione cadono in questi tranelli quindi vi ripeto avere un centimetro di vera percezione e lì però generare sogni cioè generare fantasia generare tutte cose che più ci credete più si generano veramente può diventare il vostro mondo personale cioè può diventare veramente la vostra creazione personale senza accorgervi che lo state solo non sto scherzando succede molto spesso e infatti tutte le Tutte le persone che quando mi contattano all'inizio mi dicono, eh, io percepisco questo, percepisco quello, percepisco l'altro, io sinceramente non, non rimango troppo, sono troppo impressionato, diciamo, no? Anche se ovviamente lo scopo è impressionarmi, generalmente, perché all'inizio uno è molto immaturo, no? Poi avviene un po' di maturità e infatti le persone cambiano. Ma all'inizio è chiaro che uno magari anche per fare un colpo, per fare un po' di attenzione, non lo so. Mi dice tutte queste cose che percepisci, ma io so già che è difficilissimo che tu veramente stia percependo queste cose, no? E allora, piano piano, se i contatti poi continuano per scritto, proprio per. per um, no, che poi ce ne ho due adesso, eh, soltanto email o uh, Facebook chat, eh, non, non sono disponibili in altri posti, quindi se trovate altre persone che dicono, eh, non è vero, va bene e comunque al di là di questo è chiaro che poi andiamo a sviscerare le cose piano piano è bellissimo perché cade eh, tutto da sé cioè le persone non sono più troppo interessate a tutti questi film a tutte queste cose che però erano tutte sovrannaturali no? erano tutte eh, interessantissime tutto un tratto iniziano a cadere iniziano a cadere da sole capite? perché il contatto è sempre un contatto percettivo capite? in questo caso il contatto con me è un contatto percettivo, anche se ci siamo solo scritti. Non è chissà cosa, no? Ma l'uomo, signori, non è padrone della propria percezione. Ed ecco che il cammino della grande Dea, di cui andiamo a continuare gli insegnamenti questa sera, questa sera eh, faremo altre cose completamente diverse, no? Perché andiamo avanti con la nostra esplorazione. Non può che essere un cammino percettivo, non c'è altro modo. Ecco che quindi se eh, con le vostre pratiche a riguardo eh, i video che stiamo facendo anche adesso e i follow up che ricevete, non andate a modificare la vostra percezione e abbiamo visto che la percezione si modifica tra matrice e frequenza. Bene, se non andate a modificare le frequenze specifiche però, voi non state percorrendo questo cammino. Ricordate, è una via femminile, attenzione, non significa assolutamente che è per sole femmine. sulla terra la predisposizione della conoscenza e della magia e quindi possiamo parlare di metodo, è prettamente femminile, la terra è un pianeta femminile e tutti i suoi abitanti accedono alla conoscenza in un modo femminile, ci sono delle persone, beh, ce ne sono tante ovviamente, che preferiscono degli approcci maschili, razionali e quindi è un po' differente, ma lo vediamo comunque in questo seminario, perché poi, Uh, non so se riusciamo dalla prossima volta oppure dalla prossima ancora signori sinceramente non so neanche se faremo 5 incontri o sei o sette non lo so nemmeno io perché non credo che entra tutto ma l'approccio uh, femminile non significa che sei una donna assolutamente dentro di noi ci sono sia maschile che femminile eh? però l'approccio femminile è quello diretto cioè è quello del, per esempio se si parla di frequenza eccetera eccetera ti rendi conto che tu sei un emettitore di frequenza e quindi emetti la frequenza che vuoi emettere eh, ne parlavo l'altra sera di questo discorso di, di emettitore di frequenza perché noi se voi ci fate caso ehm, siamo delle, della specie di antenne cioè abbiamo la testa tonda e tutta la colonna, il bastone, diciamo così, no? E ovviamente al centro della testa c'è la pineale, bene? E quindi, in qualche modo, siamo delle antenne. La cosa interessante, però, è che um, generalmente gli esseri umani non sono degli emettitori di frequenza, ma sono dei ripetitori di frequenza. Vi faccio un esempio semplicissimo, capirete subito, uh, immaginate in un paesino così, no? tutti sapete un po' magari un paesino un po' all'antica, tutti con queste credenze abbastanza precise, credenze sociali, eh, intendo. Uh, non religiose, sociali, e, e quindi insomma più o meno no, tutti sanno tutto di tutto, un po' di pressioni facciamole, è inutile che immaginiamo un paesino dove nessuno si conosce l'altro, come sono tanti oggi, no un paesino di quelli dove tutti sanno quello che fai, no? Eh, in questo caso arriva un ragazzo per esempio e prova a uscire dalla massa no? e quindi porta delle cose nuove, inizia ad emettere per la prima volta delle cose di sua volontà, no? inizia ad emettere qualcosa tutte le persone che lo circondano, genitori compresi, li andranno contro eh? penso di, di dire delle cose che sono familiari a molti di voi tutte le persone intorno gli andranno contro e... Quindi te, con le loro frequenze tenderanno a crearti a tappa intorno, no? Ecco perché quando vuoi cambiare vita la cosa migliore è quello cambia posto. Non è l'unica soluzione, però è quella migliore. È parecchio lontano. E, va bene, però non è l'unica soluzione. Detto questo, quindi il ragazzo, sentendosi con le pressioni addosso, se ne ritorna nel proprio guscio e torna alla propria università e va avanti per la strada che stava facendo questa storia semplicissima è solo per farvi vedere l'esempio tra un emettitore e un ripetitore e l'obiettivo diciamo così per dominare eh, la massa è che tutti siano ripetitori delle frequenze che ci danno guardate ad esempio i telegiornali, le tv eccetera, di cosa ci parlano? ci parlano di violenza di morte ogni giorno e quindi la frequenza, diciamo così, che ci tendono a far ripetere si chiama, prestate attenzione, male di vivere a questo c'erano arrivati anche alcuni dei più famosi poeti guardate il caso ovviamente anche pittori che nelle loro tele descrissero il male di vivere perché qualsiasi emozione negativa abbiate, qualsiasi problema, qualsiasi... se voi andate un attimo alla radice, vedete che questo male di vivere è alla base di tutto. Non è vero che ci sono 100 miliardi di problemi, c'è cioè, soltanto una frequenza base nel campo energetico, la frequenza della sofferenza, cioè del male di vivere e infatti se voi vi circondate cioè se siete circondati da persone come so, familiari, amici e per una giornata siete completamente felici vi ho dato le tre sequenze ma provate no? per una giornata siete sereni felici, in equilibrio no? perché ma no aspetta ma se ho 100 problemi ne abbiamo già parlato non possiamo riparlare di tutto quello che abbiamo detto nel primo seminario ma stiamo mettendo in pratica veramente l'enorme, abissale differenza di una frequenza emessa oppure di una frequenza che ti parte per reazione, cioè ripetuta. Il ripetitore avete presente, no? Ecco, quindi se per un giorno non siete ripetitori, cioè perché voi decidete che oggi sì, dovete vibrare questa frequenza e basta, e andate in giro state in una stanza tutto il giorno, non penso che ci succederà di un sacco, sarete invasi da problemi, <ride> cioè persone che vi, che vi vogliono stimolare, persone che vi vogliono mh, far scattare il nervo, persone che vi vogliono deprimere con la loro depressione, non sto scherzando appena iniziate perché qui signori noi agiamo sulla percezione e sulle frequenze in questo caso non andiamo ad agire sulle filosofie o sulle cose capite quindi applicando queste minuscole prime conoscenze della scienza della percezione voi andate davvero a cambiare le frequenze che vi circondano e voi credete magari di essere tutti bellini uno separato dall'altro ma quando uno ha la facoltà chiaroveggente di vedere le frequenze e vedi le frequenze che, che ci sono, non vedi persone separate, vedi un mare magnum, <ride> cioè, vedi un mare di roba, <ride> un mare di roba, vedi veramente delle frequenze a, che si uh, accavallano l'un l'altra, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Quando vedi, è, la, è una delle cose più belle, quando vedi un emettitore di frequenza, cioè una persona che finalmente è nato un emettitore gli vedi una luce tutto intorno come se lui facesse, come se lui avesse inventato il proprio colore è una delle cose più belle da vedersi come se in qualche modo ognuno di noi avessimo dentro di noi un colore che non mostriamo mai nella vita per paura oppure perché nessuno ce l'ha detto oppure per di solito è sempre per paura no ma sappiate che essere individuo eh, vuol dire che seguite voi stessi, sì. non seguite assolutamente eh, nessun altro. Questo è, è il principio dell'individuo, altrimenti sei ammassato, sei massificato. E l'ultima cosa interessante riguardo a questo: abbiamo parlato dell'antenna, abbiamo parlato del bastone e della pineale che si trova al centro proprio del no? cervello. Bene, interessante è che intorno a questa pineale sono state scoperte delle piccole placche bianche ora va di moda se guardate su internet in giro va di moda dire che la pineale è calcificata. perché hanno visto queste, queste, queste caratteristiche e quindi va di moda dire che abbiamo tutti questa pineale calcificata. e perché calcifita? Eh, c'è l'inquinamento dello smog che è la primissima fonte poi quello che mangiamo c'è uh, la fluoride c'è il cloro nell'acqua e quindi tutto è un complotto per calcificare la ghianda alla fine. allora la mia umile domanda umile ma ovviamente intelligente perché voi sapete il mio unico metodo è applicare l'intelligenza a tutte le cose quindi lo potete fare anche voi stesso metodo siamo no, a posto non, non c'è nessun tipo di superiorità Bene, applicando un attimo l'intelligenza, verrebbe da dire che allora nel Medioevo, o ancora prima, erano tutti illuminati. Cioè, erano tutti con questa pineale accesa, radiante, che tra poco è eh, meglio di un semaforo. Perché, cioè, più, più radiante di un lampeggiante, no? Guarda che mi si sbaglia. Ma non mi è, almeno dai documenti che ci hanno lasciato, non mi, non mi pare che siano stati tutti degli svegliati, dei, dei, dei, dei, dei, degli ascesi o dei maestri. Mm? E sì che non c'era l'inquinamento dello smog, questo ve lo garantisco, eh, poveri cavalli avranno avuto un'influenza loro. So, capite che si va nell'assurdo. <ride> quindi, sempre a dare queste colpe, l'abbiamo sempre fatto, da millenni fa, sempre a dare queste colpe alla società, all'ambiente, alla sfortuna, eccetera, eccetera. E questo fa parte del male di vivere di cui vi parlavo perché quando voi non siete più ripetitori ma diventate emettitori vi dovete, cioè automaticamente accade un'altra cosa che vi prendete la responsabilità totale di voi stessi perché una persona si ammassa con gli altri, segue la massa come le pecore non perché la persona è sbagliata eccetera eccetera ma perché è chiaro che attribuisci la tua Responsabilità delle tue azioni, delle, dei tuoi modi di fare, a qualcos'altro, sapete? Guardate come sono messi i governi oggi: non c'è una persona responsabile che tu puoi dire, infatti, se qualcosa va male al governo, io so di chi è la colpa e lo arrestino. No, non è possibile. Se voi fate caso, i vertici del governo di oggi, voi non potete dare la colpa a nessuno. È tutto vago. Quando c'è uno, però poi non c'è lui, c'è tutto il movimento. Poi forse c'è l'altro, però non è che poi dai la colpa a lui, perché lui che c'entra era solo il presidente del Consiglio, poi c'è tutto il resto. No Siamo governati da persone anonime, non sto scherzando. E quindi il popolo si sente sconfitto. E questo però è altro discorso. Finisco questa breve introduzione perché parlavo della ghiandola pineale, parlavo della, di queste placche bianche e eh, la vostra intelligenza giustamente sta dicendo e allora cosa so queste placche bianche? Queste placche bianche sono delle placche minerali con un minerale specifico che però ora non mi ricordo il nome ne ho parlato al seminario del terzo occhio su come risvegliare il terzo occhio magari ve lo lascio scritto qui lo vedete qua scritto, va bene? mi, mi devo riandare ad informare e lì appunto consigliavo proprio questa tecnica cioè questa tecnica di prendere questo minerale che si trova, è una pietra e spalmarsela in testa spesso per attivare cosa? queste forme di specchi eh? non sono calcificazioni della floride eccetera sono degli specchietti e noi abbiamo perché siamo emettitori e ripetitori, dipende da noi. E quindi nella pineale che è l'antenna, avete presente le paraboliche? Non è uguale, ma insomma il senso è quello: ci sono tanti microscopici specchietti, infatti la forma è cristallina, cioè quadrata, come uno specchietto, capite? Che sono un po' intorno alla pineale in diverse posizioni. Se voi fate un certo percorso di risveglio, e iniziate ad emettere frequenze completamente differenti questi specchi si spostano leggermente ma si spostano non sto scherzando la trasformazione è anche fisica io ho avuto diverse trasformazioni fisiche quindi non è solo in filosofia va bene è anche una trasformazione e infatti non si parla più di trasformazione si parla di trasmutazione ma trasmutazione se non arriva a essere trasmutazione cellulare rimane solo una razionalità diciamo campata per aria va bene? Allora.